Allora, iniziamo a vedere insieme un esercizio relativamente semplice che è eh, un po' di ripasso di quello che avete visto, programmazione oggetti su classi, collection eccetera, è un po' anche di reinquadramento, così impariamo insieme a ragionare sulla costruzione e sulla scelta delle strutture dati, ehm, su, facendo questo esercizio fatto su più punti, no, che si chiama libretto voti, ne faremo alcuni di questi punti, eh, ciascuno dei quali in qualche modo è un pretesto per andare a scoprire una trappola o qualche aspetto particolare di gestione delle, delle liste essenzialmente, che poi diciamo così si, si, poi si estenderemo su nuove strutture dati, ma per ora ripartiamo da cose che già in qualche modo sapete. Eh? Ehm, io lavoro direttamente a questo punto sul progetto che c'è su TDP 2023, non sul for che ho fatto, e quello che farò è quello di creare un branch che chiamo soluzione in modo che nel branch master rimane il testo del progetto e basta nel branch soluzione invece ci sono i pasticci che facciamo in aula ve li potete vedere anche su github poi si può selezionare da qui scegliete i vari branch che ci sono, faremo così anche per i laboratori, cioè nel branch principale c'è il testo e poi facciamo un branch che si chiama soluzione che vi potete andare a scaricare, guardare quando volete, però rimane separato dal, dal vostro lavoro, dal, quindi separiamo il testo delle soluzioni, okay? ma su questo se voi lavorate in parallelo sul vostro progetto non, non, non vi tocca questo altro branch, semplicemente per avere poi alla fine un luogo in cui ci sia l'esercizio che abbiamo fatto insieme. Allora, cosa chiede di fare questo progetto? Questo progetto inizialmente vi chiede solamente di... Eh, L'ho creato un progetto JavaFX con tutto, ma in realtà per il momento non usiamo ancora la parte grafica. L'aggiungeremo poi in un secondo momento, perché voglio concentrarmi sulla parte di gestione delle strutture dati. Okay? Lavoreremo in una cartella, in un package, che si chiama... Che ho creato già nel progetto si chiama model, capiremo la, seconda, la prossima settimana perché l'ho chiamato model, diciamo che tutta la parte di gestione dati e di algoritmi eh, la eh, salveremo in questa, sempre, no? nel nostro, avremo una parte del progetto principale che contiene il controller, la parte grafica, un package model che contiene tutti gli algoritmi e un altro package database che conterrà invece l'accesso ai dati. Terremo separate le cose e poi cercheremo di capire come organizzare il codice in modo da farle collaborare per bene. Quindi io all'interno di questo model ho creato una prima classe libretto, vuota, con cui lavoreremo e poi un, un file test libretto che contiene il main, da cui poi chiameremo i, faremo un main di prova per chiamare i metodi di libretto. No? Non abbiamo test automatico qua, ma semplicemente ci facciamo una classe di test per testare il libretto. Quindi il main con cui lavoreremo in queste due lezioni, in cui lavoreremo su questo progetto, sarà il main interno a questa test libretto e implementiamo la classe libretto e poi implementiamo qualche metodo di test. Allora, cosa ci chiede di fare questo esercizio? Ci chiede eh, di creare una classe voto che contenga il nome di un corso, il voto ottenuto e la data dell'esame e una classe libretto che gestisce un elenco di voti. La classe libretto deve avere un metodo ADD per il caricamento degli esami. Quindi abbiamo una piccola struttura dati che ci viene già suggerita. Questa forse è l'ultima volta in cui vi suggerisco la struttura dati. Nel senso che la struttura dati poi normalmente ce la dobbiamo inventare, progettare partendo dalle caratteristiche del problema. Cioè, non capita mai nel mondo reale che uno ti dica, guarda, questa è la classe che devi fare con questi campi. Eh, ce lo dobbiamo inventare noi partendo dal, dalle informazioni. No? Però all'inizio facciamo ancora così. Quindi, noi abbiamo un oggetto voto che dobbiamo creare, che è la classe libretto che deve gestire un elenco di voti. Quindi, creiamo sempre nella mia classe model, nel mio package model una classe che chiamo voto. e che conterrà tre proprietà diverse no? che sono eh, ci diceva il testo il nome dell'esame c'è scritto qua il nome del corso, il voto ottenuto e la data dell'esame allora, scusate quindi in casino. quindi avrò tre proprietà che sono una stringa che è il nome del corso avrò il voto ottenuto, che adesso non mi dice nulla sui 30, 30 lode, eccetera, ma per ora possiamo ipotizzare che sia un numero intero. Eh, qui ho poi un problema di terminologia perché mi verrebbe da chiamarlo voto, ma eh, voto si chiama già la classe. E quindi non vorrei poi confondermi con voto, nel senso del numerino, come voto come oggetto che invece ha l'informazione su tutto. Quindi questo chia fatemelo chiamare punti. Mm? Quindi da 18 a 31, diciamo mm? così, col 31 rappresentiamo il 39. E poi abbiamo la data, dobbiamo memorizzare anche la data. Così purtroppo ci dice. Allora, eh, private, anche sì, sempre private. voi forse siete abituati a usare date, oppure non siete abituati a usare le date, cosa che è meglio. Eh, vi, più avanti vi racconto perché è male usare l'oggetto date, che è nella libreria standard Java, perché fa pena. E noi useremo un oggetto che si chiama local date per rappresentare informazioni temporali. Per ora non ci facciamo molto, quindi lasciamolo lì no? eh, e poi ne parleremo con calma. Su come gestire... Le, gestire le date e i calendari eh, sono una delle cose più rognose in qualunque linguaggio di programmazione, ma proprio perché il, il calendario è una cosa che è fatta male, è inventata storta e quindi le librerie la, la, invent, la, la implementano in modi ancora peggiori. LocalDate è una eh, class di una libreria predefinita Java, quindi non stiamo importando librerie strane c'è una, una libreria che si chiama java.time che dobbiamo importare e mi dà una serie di oggetti che fanno meno schifo degli altri, sono tutto sommato facili da gestire si chiama in questo caso LocalDate. date eh, possiamo chiamarla data esame mm? questo campo ok i campi ovviamente sono tutti privati e creiamo i metodi per poter usare questo oggetto e i metodi minimi per poter usare questo oggetto sono il costruttore e gli accessor method quindi getResetter e poi toString hashcode e equals la famiglia dei metodi minimi che ci facciamo ovviamente aiutare da Eclipse a generare quindi source genera il costruttore dai campi quindi ho il metodo in cui gli dico quali campi voglio usare nel costruttore e me lo faccio generare. Quindi lui crea il costruttore partendo da questi tre campi, corso, punti, data, esame. E poi per tutte le variabili che vogliamo rendere modificabili o leggibili o accessibili dall'esterno, ovviamente creiamo i metodi get set, Quindi sempre nel menu, nel menu source abbiamo generate, get, and setters in cui gli diciamo di quali, di quali proprietà di questa classe vogliamo creare il metodo get e il metodo set. In questo caso, normalmente, se non abbiamo motivi particolari, tutti. E lui mi ha creato tutti i getter get e eh? setter, che sono il minimo di cittadinanza di una classe per poter essere usata da altre classi Java. Costruttore, getter e setter, altrimenti non, non ci posso fare quasi nulla. Poi eventualmente potremo aggiungere altre classi. Vedete già che è comparso già il punto interrogativo in una classe voto perché non l'ho ancora, ancora fatto commit, non l'ho ancora aggiunta, ma quello ce ne preoccupiamo. Ok, questa classe voto qua serve di, per appunto, gestire le informazioni minime che ci sono richieste su questi voti e il testo però ci dice, eh, questo è un singolo voto in un singolo esame, fai una classe libretto che gestisca un elenco di voti. Allora, facciamo la prima semplice, poi eventualmente ci andiamo a complicare le cose. Allora, gestire un elenco di voti vuol dire che la mia classe libretto conterrà alla fine, per farla semplice, una lista di voti. Quindi, private, list, voto, voti. Cioè, crea, contiene, gestisce il libretto una lista di voti ovviamente list, devo andare a prendere java.util.list gli oggetti di tipo voto, okay? Noi quando definiamo una variabile cercheremo sempre, dove esista, di definirla usando un'interfaccia e non una classe. Noi sappiamo che ad esempio di list ci sono almeno due implementazioni che conosciamo bene, che sono ArrayList e LinkedList, ma la scelta tra ArrayList e list non dovrebbe influenzare il funzionamento di questo oggetto, in nessun modo. Sono due classi che implementano entrambe la stessa interfaccia. Allora, ovunque possibile useremo l'interfaccia, in modo che l'unico punto in cui dovremo decidere o ragionare o sapere se si tratta di una list o di una linked list è quando lo creiamo. Chiaramente quando faccio new devo scegliere quale classe creare. Ma tutti gli altri metodi, tutti gli altri oggetti che fanno riferimento a questo vedranno sempre solo list, in modo che se domani dovessimo modificare, dare list a linked list o viceversa, oppure un altro tipo di implementazione della lista, modifichiamo la creazione dell'oggetto e tutto il resto del programma continua a funzionare. Okay? Quindi la definisco così, la classe stessa non sa, la maggior parte dei metodi di questa classe non saprà che tipo di lista concreta stiamo usando, sa che stiamo usando un oggetto list che ha i Metodi previsti per la lista, quindi sappiamo quali sono tutti i metodi che la lista supporta: che sono, vabbè, questi non sono. non è elencato qua direttamente. Ok, ehm, e poi abbiamo anche qua il nostro libretto, avrà un costruttore. Quindi, qua questo source, scusami, crea il costruttore e quali campi richiede questo costruttore? Beh, sicuramente non la lista dei voti ma non avrà nessun parametro questo costruttore perché quando crea un libretto, questo libretto nasce vuoto e poi i voti li costruisce lui. Ok? Per Questo qua non abbiamo superclasse, quindi non ci serve. Quindi un costruttore senza argomenti e che cosa fa il costruttore come prima cosa? Vabbè, ovviamente si inizializza le variabili su cui deve lavorare. Quindi this.voti uguale new che insomma mettiamo array list. Di voto e anche qua a relist ce lo andiamo a importare ci fossero altre strutture dati da inizializzare le inizializzeremo nel costruttore quindi per ora la classe libretto è una classe che incapsula una lista Okay? non la rende visibile all'esterno ma perché dovremmo rendere dall'esterno visibili solamente alcune operazioni su questa lista ci hanno detto, non ci hanno detto crea una lista di voti ma crea una classe di libretto per gestire una lista di voti e questa gestione non sarà semplicemente i metodi di una lista non basta fare una lista di voti perché magari non posso cancellare, aggiungere, modificare dei voti a piacere posso farlo so secondo, solamente secondo certe regole che sanno i metodi che la classe di libretto espone il primo di questi metodi che ci viene richiesto è qua. La classe libretto deve avere un metodo ADD per il caricamento degli esami. Quindi, la classe libretto avrà... Non devo uscire dai clips. Avrà un metodo ADD, public, void, non lo so, poi pensiamoci, ADD, di un voto. Adesso vi scrivo due possibili implementazioni, mi dite quale preferite. Metodo add, ci cioè hanno detto fai un metodo add, ok? a me vengono in mente due metodi add, uno che prende un oggetto voto, l'altro che prende invece le proprietà che servono per creare un oggetto voto. Quale facciamo? Chi vota la seconda? Gli altri tutti zitti. Chi vota la prima? Io farei la prima, ma non senza pensarci due volte. Perché? Perché se un domani uno volesse aggiungere al libretto l'informazione su quante volte hai tentato l'esame o un'altra, qualunque altra informazione, basta andare a modificare la classe voto e l'implementazione di questo metodo ADD non ne ha bisogno. Cioè l'oggetto vuoto ha dei campi, ma la classe libretto, per quanto possibile, non deve essere legata alla struttura interna dell'oggetto vuoto. Ovviamente il libretto per poter lavorare ha bisogno di, di al alcune informazioni. Quindi non è che dal voto posso togliere il punteggio, il campo punti e il libretto non se ne accorge, ma se io in voto aggiungessi altra roba il libretto deve continuare a funzionare. Ok? Quindi meno dipendenze ho tra le varie classi, meno una classe ha bisogno di sapere a proposito delle proprietà di un'altra classe e meglio è. Quindi per ora implementiamolo così. E cosa devo fare per aggiungere un voto al libretto? Beh, implementazione becera ho una list ci aggiungo un elemento in fondo dico becera perché non sto facendo nessun controllo ma posso fare di v. questa operazione che abbiamo fatto ho un metodo add a livello di libretto, che chiamo un metodo add a livello di proprietà interna, la chiameremo delega. Ho delegato alla lista di fare l'operazione. È un pattern che si usa molto spesso. Creo una classe, offro dei metodi che poi a loro volta delegano a delle classi che ho dentro di me. Questa è una delega cieca, perché aggiungo qualunque cosa sia V, l'aggiungo alla lista. Se V è nullo, se V è un voto che non esiste, se non l è, l aggiungo lo stesso. Se la classe di libretto fosse un pochino più furba, beh, questo metodo quad, prima di aggiungerlo effettivamente, potrebbe fare una serie di controlli. Se V non è nullo, se il corso non esiste ancora, perché non posso aggiungere un secondo corso se l'ho già dato, cosa via, e cose del genere. Se, i voti, se il punteggio è corretto, eccetera, eccetera. Nella okay. prima versione abbiamo detto aggiungilo e va bene così. Questo è il fatto di poter andare a fare dei controlli prima di aggiungere il voto v è il motivo per cui ci serve la classe libretto. E non dico, vabbè, senti, fatti una, un array list di voti e poi lavora lì. No, perché voglio che vengano gestiti in modo controllato. Eh, io tra l'altro vado a vedere che il metodo add class, delle classi che implementano l'interfaccia list in realtà non è un void, ma è un boolean. Sapevate? Io you no? Know? Eh, perché? Adesso boolean che ritorna, non ho idea. Ritorna vero. Ok? Cioè, ritorna un valore boolean che è sempre vero. Allora, se vogliamo fare i fini e vogliamo che questa operazione sia più simile possibile all'add della lista, visto che lo sto ragionando in termini di delego un'operazione a un altro, creo questa mia funzione in modo simile. Quindi faccio ritornare anche là in boolean, e faccio restituire ovviamente ciò che viene restituito dall'add, che sarà sempre true, pazienza dai. prima era dubbioso se mettere void o altro adesso vado a vedere in questo caso se qualcun altro ci ha già pensato a fare questa funzione con questi parametri con questo valore di ritorno ci ha pensato più di me di sicuro e quindi lo copio e poi non ho finito finché non ho documentato ciò che fa la funzione quindi barra asterisco asterisco, invio e Eclipse ci predispone il blocco di documentazione per quel metodo, quindi aggiungi un nuovo voto al libretto, per ora non fa nessun controllo, v è il voto da aggiungere, return true. Io non vorrei insegnarvi a dare l'esame, vorrei insegnarvi a programmare. Quindi non è... Però la documentazione serve a noi stessi. All'esame no, non c'è molto tempo per fare le cose, c'è cioè coi crismi. però questa documentazione serve non tanto perché mi piace vederla, ma perché poi quando in un'altra classe useremo questi metodi, almeno quando ci vai sopra il metodo, ti ricorda che cosa fa quando ne avremo 27, non solo più uno ok? Però ci vuole veramente un secondo. Ok, eh, poi cosa dobbiamo fare? Testare se questa cosa funziona. Sviluppare un programma di test che li attivi inserendo nel libretto un elenco di 10 oggetti voto a piacere. Allora, andiamo a questo punto sulla classe test libretto che crea un libretto e ci mette dentro 10 voti. Lui dice a piacere. Va bene, allora, creiamo libretto ah. lib, uguale new libretto, e poi ci devo mettere dei voti a piacere. Ovviamente chiamerò lib.add, e gli devo passare degli oggetti vuoto, perché abbiamo scelto che il metodo add avesse bisogno già di un oggetto vuoto per poter lavorare. E quindi posso creare un nuovo oggetto vuoto a cui passo i tre parametri, che sono il nome del corso, analisi 1, il punteggio, 29, e l'opposizionato per difetto. Eh, e poi una data vi chiedo però di copiare poi come dicevo di, di localdate.of anno mese giorno quindi 2021 per dire mese febbraio 15 la data se non avete voglia di scrivere queste cose scrivete nulla, tanto non stiamo facendo nessun controllo e poi la stessa punto e virgola e poi posso aggiungere altri, altri voti, add, new voto, di fisica U, fisica 2, 21, che ne so, local date of 22, a giugno, quello che è, insomma, local date. Mettiamo, il testo dice di metterne 10, ne mettiamo 2, siamo già contenti, non abbiamo voglia di scrivere. Quindi questo è un primo test che possiamo fare, proviamo a eseguire questa classe, vabbè, bisogna salvare le cose, per fortuna non si è piantato nulla, non è andato in crash, non è andato in eccezioni, però non sappiamo se ha fatto qualcosa. Per vedere qualche cosa dovremmo riuscire a, a, a, a verificare che i dati siano stati correttamente inseriti. Lo possiamo verificare o in debug oppure mettendo delle stampe in più, stampando alcune informazioni. Allora magari andiamo in debug, mettiamo un bel breakpoint qua e poi eseguiamo lo stesso programma in modalità debug. Okay. Quindi adesso ho attivato il programma in modalità debug anziché in modalità esecuzione normale, avendo messo un breakpoint alla riga 9, il programma si è fermato prima dell'esecuzione della riga 9 e eh, dove sono finiti i comandi di debug sono queste freccioline qui conoscete, no? Sì. E quindi entro dentro la creazione di libretto, dovrebbe essere banale la sua esecuzione perché semplicemente cosa mi fai fare? Dove vai? Dove siamo finiti? Vabbè, il libretto l'ha creato: ha creato una classe lib che contiene un oggetto voti che per il momento è una array list vuota di zero elementi. Se voglio vedere l'aggiunta. Ah, qui mi sta creando la data va bene non voglio crea il voto e poi il terzo ingresso entro dentro la classe add di voti e ovviamente dovrà aggiungere voti adesso avrà un elemento, solo, un elemento che è il primo voto che ho aggiunto che però quando viene visualizzato, purtroppo viene visualizzato così, perché ci manca il metodo toString per visualizzare il contenuto della, del voto. E così via, posso andare avanti e vedere che dopo il secondo add la, la lista voti all'interno del libretto contiene due elementi, che però per, per il momento stampa solamente diciamo, l'indirizzo perché non ho definito il toString per stamparlo. Quindi magari mi conviene anche, torniamo in visualizzazione Java, aggiungere delle, dei metodi che mi permettono più comodamente di stampare. Non è chiesto dal testo però... Al libretto potremmo aggiungere un metodo stampa che semplicemente stampa il contenuto dei voti. Quindi for voto v in due punti, scusate, this.voti, system. Punto out.println print ln di v, in modo che poi alla fine, dalla classe test libretto, dopo che ho aggiunto queste cose, posso chiedere al libretto di stamparsi. Ovviamente la classe test libretto non può stampare lei i voti perché non ha accesso alla lista di list di libretto. Non c'è un get di quella lista. Quindi la classe test libretto può solo fare le cose che vengono esposte dai metodi pubblici di, della classe libretto. Quindi se voglio stampare il contenuto beh, il, la classe libretto deve esporre in questo caso un metodo stampa. che prende i vari voti del libretto e li stampa. Ovviamente eseguendo questo stamperemo delle cose illeggibili, perché abbiamo stampato V e V è un oggetto che non ha un metodo toString, quindi viene, vive col metodo toString predefinito che non fa altro che stampare il nome della classe e l'indizio di memoria in cui viene salvato. Di nuovo, io non vado qua a dire ma perché potrei mettere v.corso, no? così mi stampi i corsi e poi magari posso prendere anche il voto, eccetera. Cioè, la classe libretto potrebbe impostare la stampa andando a pescare perché la classe libretto può, può leggere i campi della classe voto, ma non mi pare una buona idea. Di nuovo, perché andrebbe ad aggiungere una dipendenza nella classe libretto, sulla conoscenza, diciamo così, dettagliata, dei campi della classe voto. Se ho bisogno di stampare un voto, chiedo al voto stampati. E quindi andrò in voto ed aggiungerò il metodo toString, source dove è finito, ah no, sono dentro, source, eh, generate toString, in cui magari dico, dico stampiamo questi tre campi. Genera, e lui mi ha fatto qua in mezzo, adesso scusate, lo sposto in fondo perché se no in mezzo ai getter non si vede niente, non si capisce, non, si, non li trovo più. Un metodo toString che per default, per come lo genera Eclipse è, è una cosa di questo genere. È un po' prolisso, ma può funzionare e mi stamperà il contenuto degli oggetti okay? quindi sia poi in modalità debug quando li andrò a vedere sia quando faccio le stampe le stampo, non, è brutto, non mi piace così ma posso a questo punto modificare questo corso davanti, questo voto lo posso togliere lasciamo semplicemente il corso poi voti anziché scrivere punti magari mettiamo eh, Dunque, corso fuori dalle virgolette, più i punti li mettiamo tra parentesi, punti, il e mettiamo la data. Una cosa così. Magari lo semplifichiamo un po' per renderlo più adeguato come vorremmo vedere stampato un voto. Quindi adesso chiunque abbia voglia di stampare un voto si troverà questa rappresentazione che abbiamo definito noi nel toString. Usando bene gli oggetti ci risparmiamo tanto codice altrove. Alla fine la logica è quella. Di fare nell'oggetto giusto l'operazione giusta in modo che abbia il massimo beneficio e crei minimo, il minimo costo di dipendenza e di manutenzione. Ok, questo è il punto 1 abbiamo inserito non 10 ma 2 vabbè abbiamo letto 10 in binario eh, oggetti voto a piacere e poi ci siamo aggiunti una stampa giusto per verificare che avessimo fatto la cosa giusta di nuovo ho aggiunto un metodo stampa a libretto e ciò che non ho fatto è aggiungere un metodo public list voto get voti al libretto questo costava poco no? se il test libretto vuole stampare i voti potrei aggiungere un metodo getVoti alla classe libretto così la classe test si può prendere effettivamente l'elenco la, la lista voti più voti che è la redList e se so la stamperei ecco io questo non lo voglio fare perché se un metodo getVoti Chiunque chiami quel metodo ha l'accesso diretto alla mia lista di voti e può non solo leggerla per stamparla, ma può farci qualunque cosa, Aggiungere, modificarle, cancellarle, eccetera, cosa che non voglio. Se io sto incapsulando una struttura dati, le operazioni su quella struttura dati le voglio controllare io, al limite le delegando in modo stupido, ma delegando le operazioni che voglio io, non ti do accesso direttamente alla struttura dati. Ok? Se io ti invito a cena a casa mia quando voglio, bene, ma non ti do le chiavi del frigorifero e ti serve quando vuoi. Ok. Andiamo avanti al punto successivo. Stampare tutti i corsi il cui voto è pari a 25. È pari, non maggiore, minore, uguale. È esattamente uguale a 25. Ok. Allora, aggiungiamo, qui abbiamo già un metodo stampa, Sarà un metodo molto simile, public void stampa i 25. Eh? E quindi eh, beh, farò la stessa cosa in cui però ci aggiungo un if v.getPunti punti uguale 25. chiusa graffa, eh, come si fa a rinformattare non mi ricordo mai, così, shift control F. Okay. E quindi, volendo, io posso chiamare non stampa, ma stampa 25 dal mio test libretto. che se la matematica non è un'opinione non stampa nulla perché non ho nessun esame in cui ho preso 25, ma se avessi preso 25 di informatica dovrebbe stamparmelo Nessuno, cosa a caso. stamparmelo e stampare solo quello Ci piace questo metodo. A me neanche. C'è qualcosa che possiamo fare per renderlo più utile, più generale, a costo zero? Sì, un parametro, non un attributo, ok? Cioè, questo metodo qui è cablato ha dentro dei numeri magici, come si dice, o delle costanti. Allora, è difficile che una costante... Diciamo così, ci sono degli elementi che puzzano nel codice. Vedere delle costanti nel codice è una di queste cose che puzzano. che ci, ti stanno dicendo, ci stanno dicendo, guarda che la stessa cosa magari la puoi fare in modo migliore. Cosa smell si dice. poi tradotto in italiano eh, viene così. Quindi anziché fare una, una, un metodo che stampa solo i 25, facciamo un metodo che stampa i voti uguali a un certo voto. Stampa eh, punti uguali a, a int valore. Quindi parametrizziamo questa funzione... non la chiamo più solo stampa se no non so cosa vuol dire allora potrò avere stampa punti uguali potrò avere stampa punti maggiori potrò avere tanti no? modi diversi tante funzioni diverse che fanno, applicano dei filtri diversi questo è un modo, eh? non è l'unico e quindi test libretto anziché chiamare la funzione stampa 25 stampame tutti quelli con i punti uguali a 25 e 25 diventa non più cablato dentro la funzione, ma un parametro con cui chiamo la funzione stessa. Il risultato è lo stesso, ovviamente. Ovviamente non lo so, aspetta, vediamolo prima. Sì, il risultato è lo stesso, ma questa funzione ha lo stesso costo dell'altra, è più generica. Se voglio stampare 27 non devo fare una funzione in più. Sembra una banalità però ogni volta che uno vede di solito delle costanti schiantate dentro il codice c'è probabilmente qualche ragionamento da fare per poterlo generalizzare che mi rende il codice alla fine più semplice è raro aver bisogno dentro il codice di costanti che siano diverse da 0, 1, meno 1 e stringa vuota se vi trovate a usare delle costanti diverse probabilmente chiediamoci, davvero noi ce l'avremo probabilmente delle costanti, magari quando andremo a validare i voti, deve essere tra 18 e 30, Vabbè, questo è un dato che arriva dal dominio, deve essere per forza così, quel 30 lì potrà mai cambiare? No, e allora lo possiamo definire e usare. Ma se invece sono dei valori in cui quel 25 potrebbe cambiare, certo, perché non ha nulla di vincolato al mondo che stiamo rappresentando, al dominio che stiamo rappresentando. Quindi c'erano alcuni valori che sono forzati dal dominio, altri valori che sono invece scelti dall'algoritmo, e dobbiamo un po' abituarci a distinguerli. Ricercare nel libretto il voto di un esame dato il nome del corso. Beh, questo è l'altro punto, ma è abbastanza facile, significa andare a confrontare. Non è molto diverso dal punto 2, eh? È la stessa cosa, semplicemente prima ricercavo gli esami che hanno un certo voto e dopo invece ricerco gli esami che hanno un certo nome. C'è però una differenza nel verbo, prima c'è scritto stampare qua c'è scritto ricercare. Quindi questo metodo che creiamo per il punto 3 non deve stampare nulla, deve cercare quel voto e restituirlo al chiamante. Poi se il chiamante vuole lo stampa, se invece ha altro da farci, ha altro in programma per quel voto, lo usa. Quindi, continuo a sbagliare, in questo caso quindi avremo un metodo che restituisce un oggetto voto, ricerca, voto, cerca, voto per nome string corso quindi restituirà un oggetto vuoto non mi restituisce il nome del corso non mi restituisce il punteggio non mi restituisce la data mi restituisce l'oggetto che ha tutto dentro e quindi andrò a cercarlo for voto v due, due punti dis.voti facendo questo tastiere. Aperta graffa. If v.get corso uguale corso return v. Altrimenti return null. Altrimenti è al fondo del ciclo for eh cioè vado a scandirmi la lista di corsi se ne trovo uno il cui nome di corso è uguale al corso che gli ho passato allora interrompe il ciclo ho messo un return dentro il for interrompe il ciclo for non mi serve andare a, andare, andare a leggere oltre restituisco quell'oggetto lì se invece arrivo alla fine del ciclo senza avere trovato nulla allora Devo restituire un valore che faccia capire al chiamante che non l'ho trovato. Null potrebbe essere una possibilità. Adesso prima di andare a ragionare sul nullo o su altro. C'è un errore ovviamente qua, no? Eh? Comparto non si confrontano mai gli oggetti con l'uguale, okay? quando io lo, lo, lo confronto con uguale va bene solamente, solamente con i numeri interi tra l'altro, questi sono oggetti di tipo stringa e l'uguaglianza andrebbe a confrontare se è la stessa stringa, cioè lo stesso oggetto messo nella stessa posizione di memoria. Invece, confrontare le stringhe vuol dire, richiede sempre di usare il comparatore. Il metodo compareTo. Cosa manca? Cos'è che non ti piace? Ciccio. Ah, giusto, perché compareTo restituisce un intero e quindi negativo, maggiore o uguale negativo, nullo o positivo quindi per noioso che possa essere ogni volta che confronto gli oggetti devo sempre usare un metodo di comparazione esplicito mm? Sì? e forse è meglio siete voi che avete urlato con per tu si poteva scrivere una delle due equals Qual è meglio secondo voi? so che vi hanno, vi hanno abituato a usare sempre compareTo, però adesso chiediamoci visto che ci sono entrambi i metodi allora, equals cosa fa? mi istituisce un valore vero o falso a seconda che i due oggetti siano appunto, uguali Con mi istituisce un valore negativo, nullo o positivo a seconda che il primo oggetto cioè quello su cui ho chiamato il metodo, venga prima, sia uguale oppure venga dopo il secondo. Okay? Allora, se, nel caso di una stringa, ovviamente quelle due istruzioni sono equivalenti, fanno la stessa cosa. Io preferisco equals per due motivi. Uno è più corto, c'è cioè meno da scrivere, e ogni carattere che scrivo in meno è una possibilità di errore in meno. Due, esistono degli oggetti per i quali ha senso definire equals e non ha senso definire compare to. Perché compare to presuppone che tu sappia ordinare gli oggetti, chi viene prima e chi viene dopo. Se tu hai dei numeri complessi, delle coordinate in un piano, no? non esiste un prima e un dopo, non sono ordinabili in modo lineare ma posso dire se due numeri o due coordinate sono uguali o no? <coughs> Quindi esistono delle categorie di oggetti per cui definire un comparatore non ha senso chiaro che posso sempre scriverne uno che faccia una cosa a caso ma log logicamente non ha senso, mentre invece ha senso, come deve essere per qualunque eh, oggetto poter dire se è uguale o diverso da un altro Ok? Quindi quando ha senso definire il comparatore? Allora lo posso usare in modo equivalente all'equals confrontandolo con zero. Ma non è detto che abbia senso sempre. Mm? È molto più frequente tra l'altro nel codice chiedersi se ho trovato l'oggetto se l'oggetto è uguale piuttosto che non vedere se è maggiore o se è minore. Proprio nell'uso quotidiano. Quindi abituiamoci magari a usare equals che è più diretto e soprattutto è più applicabile mm? a tutti i tipi di oggetti. Quindi mai usare uguale uguale e tendenzialmente preferiamo equals a compare to. Uh, Questo qui. Ok. Quindi di nuovo uh, cerca voto per nome, devo ancora aggiungerlo al voto V uguale libretto, punto, cerca voto per nome e il nome gli passo analisi 1, 1, e glielo faccio stampare, dai, mettilo nel posto giusto, punto e virgola, system.out.println, v, E poi posso fare, cercare un altro voto invece su analisi 2 e provo a stamparlo, mi dirà ovviamente che c'è qualcosa che non va. Allora, mi stampa il null, no? null, vi piace? Perché io potrei dire, beh, non l'ho trovato. Quindi ovviamente non è che posso inventarmelo. Non posso ritornarti un oggetto vuoto diverso da quello che cercavi solo perché non ho trovato quello che cercavi. Però sono in una situazione di anomalia. Allora a me vengono in mente due cose che si possono fare in una situazione di anomalia. Restituire un valore malato facilmente riconoscibile oppure segnalare l'anomalia. lanciare un'eccezione che ne so l'untime error voto non trovato Runtime exception scusatemi vedete ovviamente si arrabbia perché c'è la return prima e dice che la l'istruzione non è raggiungibile, immagino. Sì, è una ricable code infatti. Quindi o uno o l'altro. Sono due modi diversi di terminare la funzione. Uno ritornando un valore, l'altro invece non ritornando nulla, ma sparando un'eccezione. Adesso un session potrebbe essere un illegal value exception, insomma. Ma il ragionamento che volevo fare con voi è cosa sarà meglio fare. Ovviamente la gestione di queste due funzioni sarà molto diversa. Nel primo caso il chiamante a un certo punto chiama la funzione e poi farà if valo, v è uguale uguale a null, faccio certe cose. Dirò il voto non è superato. Se invece non è null allora puoi usarlo, stamparlo eccetera. Perché se lui provasse a usarlo eh, troverà subito il null pointer exception la prima operazione che cerca di fare. Quindi alla fine in exception la trovi, no? prima o poi, se vai avanti con un valore che non c'è. Quindi ora restituisco nulla e aspetto che se prova a usarlo, se è furbo controlla, se non è furbo se prova a usarlo si fa del male, ma lo fa il chiamante, oppure interrompo già io e dico ok, se, se, poiché restituisco un'eccezione, lui è obbligato a gestirla questa eccezione. Quando chiamo, la differenza non è tanto in questo codice, sta nel chiamante quando io chiamo cerca voto per nome se restituisco null sta alla scelta di chi scrive questo codice il chiamante decidere se verificare o no il valore di ritorno e come e cosa fare se invece ho, eh, restituisco un'eccezione il chiamante è obbligato a gestirla questa eccezione se no il programma si blocca subito adesso una runtime exception è, una, è un caso particolare perché è un'eccezione predefinita, ma se io mettessi un altro tipo di eccezione lì, quel codice lì non compilerebbe neppure perché il metodo dovrebbe avere la clausola di throws di quell'eccezione lì e quindi deve essere sicuramente gestita. Sono due modi diversi no? in cui io implemento una funzione e voglio essere assolutamente sicuro che il chiamante gestisca il caso particolare oppure una funzione, restituisco un valore e poi sarà il chiamante che no, decide di controllarlo oppure no. Non c'è ovviamente una regola ferrea per scegliere una o l'altra cosa. Come primo ragionamento io potrei dire ma allora in questo caso qui secondo me va bene restituire null, ma perché tutto sommato è un caso abbastanza normale cercare un elemento e non trovarlo. Cioè fa parte, quando dico cerca, eh, mi aspetto che non ci sia, no? Sennò che cerca è. Quindi io riserverei l'eccezione per dei incidenti, diciamo così, che non, non sono tanto prevedibili, che sono casi erronei, no? che sono casi che indicano che qualcosa è andato storto nel programma. Mentre invece il fatto che un metodo dia un non trovi il dato che stava cercando fa parte no, del, del suo comportamento. Cerco, l'ho trovato o non l'ho trovato? Se l'ho trovato lo stampo e se l'ho trovato, ho pazienza. Mi era bene dire, non ci vedo il caso di generare un'eccezione per una cosa normale. Quando faccio una ricerca, 50-50, o /50, c'è cioè o non c'è. Non è che devo necessariamente... Quindi è più facile vederla come valore di ritorno particolare piuttosto che non come eccezione da gestire. Però capisco che questo ragionamento non è un ragionamento esatto, no? È una linea guida. L'importante è che noi impariamo man mano che scriviamo codice a farci delle domande e poi a scegliere certi tipi di soluzioni piuttosto che altri. E poi ci creiamo il nostro stile, per carità, però ragionando su, sui pro e i contro delle varie soluzioni. Quindi in questo caso a me sarebbe bene Preferirei questa, no? E ovviamente il programma di test per ora è molto stupido e quindi stampa e basta. Però se cercassi di, usare, di stampare il voto, quindi avessi un get voto qua, ovviamente get punti su questo e get punti sull'altro, anziché stamparmi null, il programma di test stamperebbe il primo voto e poi genererebbe l'eccezione e non può subito dopo ecco un'altra cosa che mi sento di dirvi visto che siamo nelle prime lezioni è quando vedete exception leggete il resto adesso questa è un'eccezione è solo di due righe quindi è facile ti dà la causa e ti dà il luogo non può chiamare questo metodo getPunti perché V è null, te lo spiega proprio, prova di e ti dice anche a che riga è. Adesso quando faremo eh, l'applicazione con JavaFX, quando genera un'eccezione, anziché stamparti due righe, te ne stampa 200. No, 200 no, ma 50 sì. Perché l'eccezione viene generata dal nostro metodo, però il nostro metodo a sua volta è stato richiamato dal controller, che è stato richiamato dall'app, e quindi questa stessa eccezione vi, vi viene viene rilanciata più e più volte. Quel che conta è l'eccezione originaria, ovviamente, che di solito viene stampata per ultima. Perché dice ah, l'app è fallita per causa di, il controller è fallito, per causa di, per causa di, alla fine la causa, l'ultima causa, cioè la causa principale, iniziale, è quella che viene stampata per ultima. Quindi andate a vedere l'ultima riga dell'eccezione. Perché purtroppo vedo persone che stanno impazzendo su una riga di codice, una parte di codice che non gli funziona quando l'errore dice chiaramente che il problema è da un'altra parte. Ok? Quindi il debug è, è una, una, una brutta bestia, no? Perché il nemico principale del debug, del correggere gli errori, è pensare di sapere dove sia l'errore. Mi concentro su una parte di codice, invece l'errore da un'altra parte. E poiché penso che sia lì, sono convinto che sia lì l'errore a volte eh, non guardo neppure l'evidenza che mi dice di guardare un'altra parte. Poi, per carità, il fatto che getPunti di A null pointer exception non è detto che sia colpa dell'istruzione della riga 19. Magari è colpa di come ha implementato getPunti, o no, scusate, GetPunti non è colpa. Di come ha implementato di come ho calcolato V o di righe precedenti, però almeno devo partire da lì. Okay. Se, se V è nullo il get punti non ne può niente perché non, sono, non arrivo neppure a chiamarla mi devo chiedere perché V è nullo è giusto che lo sia? se no vado a correggere il modo che lo calcolo, se sì devo controllare prima di usarlo ok, togliamo il get punti e torniamo alla versione precedente um, creare un nuovo oggetto voto e verificare se tale valutazione esiste già nel libretto, cioè se esiste già uno stesso esame con lo stesso voto. Quindi mi serve un altro metodo di libretto che verifica se esiste già una valutazione di quell'esame. Sì? No? Quindi la risposta sarà un semplice booleano. Quindi, public boolean, diciamo così, esiste, di un certo voto, chiamiamolo nuovo. Di nuovo, anche qua scelgo di passare un oggetto voto e non semplicemente, l'unica il... cosa che dovrei controllare è, cos'era, aspetta, il nome e il punteggio, giusto? stesso esame con lo stesso voto eventualmente data diversa qui potrei passare il nome del corso e il punteggio ma poi si può passare un oggetto voto? allora, anche qua semplicemente farò un ciclo voto V in voti se Fatemi scrivere questo. If v.ic.nuovo, return v, return uh, true, l'ho trovato. Se arrivo al fondo del ciclo senza trovarlo, return false. questo sembra carino perché stiamo delegando equals il confronto se il metodo equals del voto fa il confronto che mi serve però allora proviamo a Ragionare sulla classe voto. E se mi dicessero, senti, definisci il metodo equals per classi di tipo voto, per due istanze della classe voto. Come definirei quel metodo? E beh, probabilmente andrei a controllare tutti e tre i campi. Il voto, un voto è uguale a un altro, se è uguale al corso sono uguali punti, uguale alla data dell'esame. perché è l'implementazione di equals che dà meno problemi da meno sorpresa no, immaginate che confrontate due, due stringhe ma in realtà il metodo equals confronta solamente i caratteri di posizione pari quelli dispari no, salta uno sì o uno no è legittimo implementare un metodo di così? sì, mica c'è la galera però è un metodo un po' con un comportamento un po' bislacco no? non prevedibile facilmente e qui ci potrebbe far comodo per questo punto che stiamo implementando, implementare un metodo equals ipovedente che, vede, che confronta solo il corso i punti e non guarda la data dell'esame però una volta che c'è questo metodo equals implementato, se qualcun altro lo usa pensando che confronti tutti i tre i campi che sarebbe un comportamento normale per un metodo equals stiamo introducendo dei bachi. da Dall'altra parte, stiamo implementando un metodo standard con un comportamento che non è quello che ci aspetteremmo. Ok? Quindi io sarei abbastanza contrario a usare il, il nome equals perché mi ricorda un comportamento predefinito del linguaggio. Allora, cosa posso fare? Posso fare due cose anche qua. Oggi è la giornata delle alternative. Posso dire equals nome aspetta, corso e punti mi invento io un nome di un metodo che farà quella roba lì oppure alternativa if v.getCorso equals, nuovo punto get corso, and v.getPunti punto pun get punti, capo, uguale nuovo punto get punti. No? cioè o qua nel codice vado a getCourse aperta chi vado a estrarre i valori che devo confrontare di confronto oppure delego, delego un metodo che ho chiamato equal corso punti che devo implementare nella classe voto che ovviamente fa la stessa cosa eh? non è che faccia cose strane quelli sono i confronti che devo fare quindi mi chiedo solo dove è meglio metterlo Oh, la risposta ovviamente la sapete già, dipende, dipende va sempre bene come risposta. Secondo cioè, me dipende se questo metodo viene usato anche in altri punti. Può essere usato anche in altri punti, può essere utile anche ad altri punti. Allora diventa un comportamento più ricco della classe voto. Per ora la classe voto non fa ancora niente, è quello che chiamavamo plain old Java object, poggio. Ha solo i suoi metodi get e set, ma di intelligenza non ce l'ha. Vogliamo aggiungere l'intelligenza alla classe voto perché magari pensiamo che possa servire? Beh, questo potrebbe essere un metodo da aggiungere. Oppure quello è un comportamento che in realtà ci serve solamente qui, allora cosa vado a creare un metodo in più, documentarlo, testarlo, quando mi serve in un punto solo. E qui ci sta tutto il dipende, nel senso che non sappiamo come evolverà il programma. Allora, se non abbiamo la sfera magica, o oh meglio che non si chiama la sfera magica, ma quella che si guarda, come si chiama? La sfera di cristallo, per vedere il futuro, ne scegliamo una delle due. Magari quella che ci costa meno. Cioè, meno, meno tempo, meno codice, meno sbatti. E questa è una seconda in questo caso. Se poi ci accorgessimo, nel momento stesso in cui ci accorgessimo che stiamo per scrivere le stesse istruzioni da un'altra parte del codice scatta la molla, dice aspetta un attimo sono già due punti in cui faccio la stessa cosa facciamo un'operazione di si chiama in gergo rifattorizzazione cioè spostiamo quell'if dentro un metodo e chiamiamo il metodo no? quindi io adesso farei così, lascerei la seconda e va bene così, poi vediamo se funziona se non ho sbagliato a implementarla che... E va bene, se poi in un'altra classe a un certo punto mi accorgessi che sto scrivendo lo stesso codice, allora passerei alla prima soluzione. Visto che lo uso almeno in due posti, vale la pena fare un metodo e metterlo lì dentro. Così le più, due, sono almeno due, magari potranno diventare tre, è una funzionalità che effettivamente non è solamente utile in questo punto. Quindi anziché decidere subito la cosa giusta da fare, cosa che non è detto che sia possibile, decido la cosa semplice e poi se vedo che il programma crescendo ha bisogno di qualcosa di più lo vado a rimodificare, non sono proprio queste operazioni che si chiamano di refactoring in cui uno sposta il codice che c'è in una classe dentro un'altra classe per metterlo magari a fattore comune di, di, di, di altre classi, di altri utenti che possono usare quel codice lì. Da un lato cerchiamo di scrivere codice che, che pensi già al futuro, no? come il discorso del 25. Non ha senso fare una funzione che faccia solo il 25, dai, quello lì. Lo vede chiunque. Questo è già un pochino più dubbio. Mi servirà quella funzionalità o no? Allora, se non sono sicuro, se non mi costa, prima quella del 25 non mi costava nulla, farla generica. è lo stesso codice. Qua già mi costa un po' di più, devo andare a modificare la classe voto, eccetera, eccetera. E allora prendo una soluzione semplice sapendo che poi eventualmente dovrò tornarci sopra il programma è una cosa viva cresce man mano che le esigenze crescono ok, tante parole per una funzionalità banale che non abbiamo ancora test eh, scusate, non abbiamo ancora messo nel mio test cerchiamo se abbiamo detto eh, non ricordo neanche più cosa stavamo cercando Ah, devo creare un altro vuoto. voto voto analisi 2 bis sarà un new voto analisi, no, analisi 1 bis analisi 2 non l'abbiamo messa analisi 1 29 e magari mettiamo una data diversa così siamo sicuri 2025 e poi scusatemi ne faccio ancora un altro che però sia diverso nel voto così verifichiamo se funziona L Analisi 1 ter il voto non è 29 ma è 30 quindi dirò che print line a1bis è duplicato, sì e no, e qui scriverò più libretto punto, eh. come si chiamava il metodo che abbiamo appena fatto, esiste voto di A1bis, e poi la stessa cosa, anche a virgola, la farò su A1 ter. E mi aspetto che lui mi stampi che A1 b è duplicato e A1 ter no. Duplicato true, ah, questo più è, mi è scappato, vabbè, dentro la stringa. E l'altro invece, essendo, avendo il voto diverso, non è duplicato. ciò che stiamo facendo è cercare in qualche modo non solo di implementare qualche cosa ma di ragionare questo è un esempio è semplice, semplice sulla progettazione sul perché fare certe scelte e anche un po' abituarci che certi diciamo così pattern di programmazione certe soluzioni saranno soluzioni ricorrenti e poi ci troveremo ad applicarle senza più pensarci le prime volte ci ragioniamo, è meglio una cosa meglio un'altra, cosa facciamo? E poi da lì in avanti diventa un'applicazione di una soluzione diciamo, ripetitiva o schematica perché in una certa condizione no, si, ci si trova meglio a, a fare in un certo modo. Tutte, tutte le alternative che abbiamo visto adesso sono tutte perfettamente supportate dal linguaggio, cioè dal punto di vista di Java, della programmazione, vanno ben, van bene tutte, è solamente dal punto di vista della progettazione che alcune scelte ci sembrano migliori di altre, no? Questo è un pochino il tema che cercheremo anche di portare avanti durante il corso. Vi lascio fare per divertimento il punto 5, che in realtà è una modifica leggera di quello che abbiamo fatto, e poi invece dalla settimana prossima riprenderemo quei punti restanti. Adesso vi lascio liberi perché so che dovete attraversare poi il tecnico.